Benvenute! Allora, oggi sfogliamo insieme l'album numero 11 del Livro Shake, valido fino al 12 settembre 2018. Album che è tutta l'insegna del detox, perché abbiamo la nuova linea per i capelli, quella anti-inquinamento, quindi perfetta per una remisa in form... Promozioni per la cura dei capelli, per il make up, per la cura dei piedi, promozioni per il viso, davvero set regalo, c'è davvero tantissimo da sfogliare. Le nuove maschere viso, anche quelle in promozione che sono assolutamente da provare. Iniziamo a sfogliare il catalogo. Allora, eccoci, iniziamo a sfogliare il catalogo. Vediamo subito la novità che è il trattamento capelli anti inquinamento. E prodotti che vanno a pulire delicatamente il cuoio capelluto senza gradire i capelli però intanto li proteggono dalle aggressioni esterne allora la promozione è lo shampoo di trattamento 7,95 si può scegliere tra le novità che sono il gommage per il cuoio capelluto lo shampoo micellare detox o il balsamo effetto scudo però tranquillamente si può scegliere un qualunque shampoo col codice nero e il trattamento a scelta col codice rosso tra tutti quelli proposti lo shampoo qualunque il trattamento qualunque 795 quindi i trattamenti possono essere anche questi lo shampoo tranquillamente tra anche gli altri proposti e ci si gioca molto con le varie linee tra tutti questi ovviamente anche questi tutti quanti eccoli qui anche questi Altra novità è quella qui, sono le maschere viso, quindi abbiamo quelle a livello spinoso, che è una maschera luminosità, oppure quella con la linfa d'agave, che è una maschera rivitalizzante, o quella col caolino, che è l'argilla bianca, che è una maschera purificante per il viso. La promozione è 6,95€, due maschere, quindi la prima col codice nero e la seconda col codice rosso, tra tutte quelle che ci sono potete scegliere due uguali oppure è, giocare con le varie maschere. Vediamo la promozione per il corpo, quindi il set detox più nutrizione, 12,95, il gommage vegetale più latte nutriente, oppure il, sempre il gommage più latte idratante, sempre a 12,95. Vediamo il set per la cura dei piedi, perché sono importanti anche loro, ed quest'estate sicuramente con sandali o scalp aperti, li abbiamo molto messi alla prova. 13,95, il gommage piedi, il top coat per le unghie, effetto gel, e la crema nutriente per i piedi. Promozione make-up, eccola qui, perché abbiamo le matite, queste, vegetali, tutti i colori, che sono questi e questi, e due matite a 12,95, la prima col codice nero, la seconda col codice rosso, come sempre, e sono davvero molto molto valide, e ora vi mostro. Lei dè regalo il set che vanno bene per ogni occasione. Quindi il set al cocco con il bagno doccia fiore di yongyang, il latte corpo, eh, <coughs> la crema mani, il sapone vegetale, la salvietta bio e questa scatolina. Oppure il set maniglia barbo con eh, sempre il bagno doccia, il latte corpo, la crema mani, il sapone, la salvietta. Stessa cosa per il eh, set mango e coriandolo oppure il 7 olive e pietri sono sempre uguali, sempre 14,95. Cambia solo la profumazione perché in base alla profumazione si ha il, i vari prodotti. Poi altro 7 invece è questo, noce di cocco a 19,95. In questo caso si ha il bagno doccia, la 400, il latte corpo, la crema mani, il sapone vegetale, la a viso e questa scatola a scrigno e stessa cosa, diciamo, 19.95, con le altre informazioni: quindi mango e coriandolo, lampone e menta piperita, mandorle e fiori d'arancio, lavandina mora, olive e petit grain, e 19.95, ultima promozione, questa che si può avere, eccola qui, la promozione nutrita rigenerata, quindi il balsamo doccia nutriente, latte ultra nutriente intensivo per la pelle molto secca, concentrato antifreddo concentrato con carité,